Spesse volte, perché mi è stato chiesto da voi direttamente, io faccio riferimento sempre a partiti, fazioni, che variegavano il mondo giudaico, medio giudaico, per la precisione, ai tempi di Cristo. Non solo in Terra Santa, in Erez Israel, ma anche nella Galut, nella Diaspora. Quindi eh, mi è sembrato giusto eh, così, informarvi di alcune cose pregresse, alcune verità storiche, che hanno condizionato la comunità, le comunità giudaiche ai tempi di Cristo, in Erez Israel e nella Galut, e che tante volte noi non consideriamo, o perché non abbiamo degli obblighi particolari per studiare queste cose, a parte ovviamente chi fa il mestiere, questo, chi fa questa professione di ricerca, ma normalmente queste cose non vengono considerate, non vengono dette, sono dei prerequisiti cognitivi. Fondamentali per riuscire a capire i testi del Nuovo Testamento. E quindi, se parliamo di salvezza, ovviamente per chi fa quel corso monografico deve capire cosa intende Gesù, cosa capiscono le varie fazioni che vanno a interloquire con Gesù, di quello che Gesù dice: il Regno dei Cieli, Regno di Dio, eh, vita eterna, Olamabà, Olamazè, Evo Futuro, eh, Palingesenia, Nuova Creazione, eccetera. Bisogna vedere chi ascolta e cosa pensano. Allora, da dove nasce questa? variegata, variegata eh, società eh, ebraica, noi potremmo dire religiosa, ma all'epoca civile e religiosa era assolutamente la stessa cosa. Conosciamo i farisei, conosciamo i saducei, conosciamo gli erodiani, conosciamo gli zeloti, conosciamo meno i Haverim, anche se nei Vangeli se ne parla, cioè gli amici, conosciamo magari meno Ochlon, no? eh, quelle che noi traduciamo folle, Ama aretz, che è un gruppo molto molto consistente, una fazione molto consistente dei figli di Israele, gli Esseni, eh, i sacerdoti scismatici di cui parleremo adesso, itineranti, eh, Yohanan ben Zaccaria, Giovanni Battista, ehm, tutte le varie comunità di, di Esseni, le comunità eh, che poi, così, sacerdotali del, anche de, della diaspora da Gerusalemme, eh, le comunità enochiche, le comunità che hanno redatto anche quelli che poi i rabbini non hanno inserito, non hanno inserito, i farisei non hanno inserito nel canone ebraico quello che usiamo noi, no? E noi, vabbè, noi cristiani usiamo anche il canone della 70, quello greco, ma eh, tantissimi testi partoriti, creati, ispirati da Dio in quel periodo non, vengono, non sono stati inseriti dai farisei e i motivi sono molto chiari, no? Sono molto chiari, perché sono tutti testi apocalittici, si aspetta questa grande guerra con la vittoria finale dei figli della luce che non è avvenuta, anzi, i romani hanno vinto. Quindi alla fine i farisei ha detto: avete visto che aveva ragione noi cari sacerdoti. Allora, tutto questa, questo movimento, gli Asmonei, Seleucidi, eh, Maccabei, quindi, e tutte queste fazioni, no? eh, Da dove nascono? Allora, l'ausilio che prendo è dal grande Giovanni Garbini. Giovanni Garbini, non perché io non abbia ovviamente la possibilità e il titolo di parlare di storia, vengo la laurea specialistica anche in storia, addirittura con la specialità della storia della Chiesa primitiva, delle origini dei primi cinque secoli, però eh, Garbini è stato, purtroppo ci ha lasciato, era del 31, ci ha lasciato nel 1900, eh, scusate, nel 2017, ed eh, è questo 1900, nel 2017 è stato uno dei più grandi esperti di storia e di filologia semitica. Pensate che ha insegnato eh, all'Istituto all Orientale di Napoli, nella grande scuola napoletana, no? che ha dato e sta dando ancora dei maestri, dei maestri di queste discipline. Poi è stato professore alla Normale di Pisa, alla Normale di Pisa e ultimo e non ultimo alla Sapienza a Roma. Ha scritto tantissime cose che io vi invito di andare a vedere. Nelle, perché ormai è tutta roba da, da biblioteca, no? proprio da biblioteche con barbe e baffi, diceva un mio grande maestro, anche lui purtroppo non c'è più, quindi mi appoggio su una piccola ricostruzione che lui ha fatto, mi sono appuntato alcune cose, ve le leggo perché è lui la somma, la somma autorità. E cominciamo, lui cita primo Maccabeo, dice nel primo libro dei Maccabei, capitolo 9, dal versetto 56-57, si racconta che il somno sacerdote al cimo, lui sta spiegando come è nata quella variegata situazione che poi noi nel Nuovo Testamento lo troviamo così, non ci capiamo più niente, ordinò di abbattere il muro. Che muro? Il muro del cortile interno del Tempio. La qualcosa dal punto di vista dell'autore del libro doveva rappresentare quasi un sacrilegio, perché avrebbe separato eh, il luogo, diciamo, eh, santo da Amisrael, dal popolo di Israele. Non il luogo santissimo, eh no, quello no, il luogo santo. Quindi la paralisi che poi colpì questo sacerdote, che per motivi politici, religione e politica è la stessa cosa, fu elevato alla carica di sommo, di sommo sacerdote, eh, in maniera indegna secondo poi i suoi detrattori che poi formarono e fecero lo scisma di cui parleremo adesso, la paralisi che colpì Alcimo dopo l'inizio dei lavori e che lo condusse rapidamente alla morte è presentata in quel testo preghiamolo anche al limite dal punto di vista della testimonianza di fede se qualcuno non lo pensa né canonico che non lo è per gli ebrei o non ispirato è presentata quasi come una punizione divina ecco. e anche se ciò non viene detto espressamente però si capisce e si racconta anche l'opera che secondo il redattore rimase sospesa qui io francamente non credo che sia rimasta sorpresa, sospesa però l'autore di Maccabei non lo dice il muro abbattuto dal cimo all'interno del Tempio era qualcosa che divideva diverse categorie di giudei. Noi non sapremmo mai che muro fosse realmente al 100%. Se quell'eliminazione non avesse avuto successo e non fosse stata mantenuta anche nel, grandose, nel grande Tempio fatto poi da Erode, che mise 40 anni ad allargare questo santuario di cui stiamo parlando, che è sempre lo stesso posto, lo stesso luogo, solo che era più piccolo, rispettando evidentemente le strutture ideologiche di quello precedente, cioè di Zerobabele e di Giosuè, però si, fa, si intuisce dalla reazione dei sacerdoti che avrebbe molto probabilmente avrebbe dovuto essere il muro di separazione tra Amisrael e Koenim, luogo santo e luogo dei Perché? Perché c'era l'idea che tutto il popolo di Israele doveva diventare sacerdote per l'umanità. Quindi la fazione di Alcimo diede un'accelerata a questa cosa. Il cortile degli Israeliti, cioè Amare, il popolo, Amisrael, che confinava direttamente Oves con quello dei sacerdoti. Dopo avevamo anche il cortile con l'altare e, e, e il santuario. Quindi, che sia stato quello che gli ho detto adesso, o quell'altro che divideva l'altare col santuario, è molto più plausibile la prima, per la motivazione che vi ho detto, e per le reazioni che gli scismatici fanno capire, ah, avete fatto, non c'è più divisione tra noi e il popolo. Ecco, questa cosa fu verosimilmente mantenuta anche ai tempi di Erode. Dice Garbini: mettendo insieme i vari pezzi, che è un po' il lavoro che stiamo facendo noi, il quadro diventa chiaro. Il primo libro di Esdra, che è nella 70, ma è definito apocrifo, ehm, riflette e propaganda anche in maniera chiara una rivoluzione liturgica e ideologica che avvicina il popolo al sacerdozio, al cimo fa battere il muro dell'interno del tempio. E questo lo cominciò a fare nel 159. Quindi, a suffragio di quello che eh, l'autore dice, e che io ovviamente seguo perché mi sembra assolutamente eh, cogente, vero, la, vere tutte le, le prove che lui porta, anche in nota, eh, questo libro, il primo libro di Ezra, che ripeto è nella 70, è considerato dalla 70 stessa un testo apocrifo, a noi interessa per far capire cosa bolliva in pentola nel Tempio, cos'era successo, come se fosse, non lo è, come se fosse. Anche se non lo è un libro di cronache, perché vede con piacere questo aspetto, esattamente, esattamente come eh, diciamo um, i farisei, ecco, possiamo dire anche questo. Altri si rag... sono rallegrati moltissimo, mentre la stragrande maggioranza dei sacerdoti, divisi per classi, vi preannuncio già un termine, Zadokiti vedono di pessimo occhio questo. Lo vedono come un'impietà, un, un sacrilegio, eh, definiscono gli autori di queste cose, perché poi non era il cimo da solo, dei criminali addirittura. Molti si rallegrarono però moltissimo e quindi vedete questa divaricazione, questo, questa proprio il popolo di Dio che si stava proprio eh, dividendo in tante fazioni. Eh, addirittura la data dell'abbattimento dell del muro divenne festa nazionale, sancita nel ventiquattresimo, così almeno dice la Meghilat Anit, il ventitresimo mese di Marche Mar Schwann, dice, fu abbattuto il muro del cortile interno. Ora, eh, questo mese che eh, non è... Uno dei mesi canonici che noi conosciamo, secondo perché c'è il calendario del Tempio che è diverso da quello dei Farisei, che è diverso da quello degli Esseni, comunque corrisponde, corrisponde sempre a Shvan. Ora, i rabbini hanno festeggiato proprio questo abbattimento del muro. L'hanno festeggiato perché? Perché alla fine quello che conta, no? È. Per arrivare, noi diremmo, alla salvezza, partecipare al mondo futuro, partecipare al Regno dei Cieli, partecipare al Regno di Dio, partecipare alla vita futura, alla nuova creazione, tutte cose diverse uno tra di loro, mi raccomando, perché se cominciamo a mettere uno sopra l'altro allora non si capisce perché l'autore abbia fatto questa differenza. È chiaro che non si prende alla lettera la Bibbia, ma si deve quantomeno prendere, prendere sul serio, perché se no i termini sono tutti uguali. Ecco che allora... L'atteggiamento ideologico eh, che prima Maccabè riflette eh, diciamo dell'autore, ecco, della geografo, palesemente diventa nettamente contrario no, ad Alcimo, quindi lo, lo censura, addirittura viene definito come re, straniero, come re straniero. Poi qualcuno, se volete, in nota l'autore dice che qualcuno ha pensato che questo re eh, straniero fosse... Il quarto dei Seleucidi, eh, Demetrio, eh, lo dice nel capitolo 7, versetto 5, ecco, o anche secondo Maccabei, secondo lui, 14.3. Però, di fatto, la condanna è ad Alcimo, che si è fatto capo popolo, è stato intronizzato come sommo sacerdote in maniera definita dai zadokiti empi. Chi sono i zadokiti? Quelli che hanno prodotto tutta la letteratura apocalittica, dalla quale anche noi cristiani dipendiamo. Capite il problema? E capite perché nella Bibbia, nell'Antico Testamento, i testi, eh, ehm, diciamo, apocalittici sono pochissimi. Pochissimi e visti anche con un po' di... Hanno fatto fatica a entrare nel canone. Pensate a Daniele, che è stato messo proprio nei Ketuvim, neanche nei Neivim, nei Ketuvim, cioè negli scritti, quelli proprio di terza categoria. Ecco. Ora, detto questo... Come conclude l'autore? L'autore fa un paio di considerazioni che per noi rimangono importanti e ve le leggo. Dice «L'abbattimento del muro del cortile interno del Tempio, che rallegrava i farisei tanto da dispiacere ai seguaci dei Maccabei» i Maccabei chiaramente erano gli Asmonei, no? Gli Asmonei e Seleuci dice sempre stato scontro, Asmonei e Zadokiti scontro, ma per queste motivazioni che stiamo dicendo adesso – aveva profondamente irritato i figli di Zadok, che si riconoscevano in un altro testo apocalittico della descrizione magnifica del Tempio di Ezechiele 40-48 e cominciarono a scrivere contro i loro avversari tutta la letteratura apocalittica che noi abbiamo e non riusciamo a capire quella cristiana se non leggiamo anche questa, se non la contestualizziamo perché venivano chiamati traditori, traditori del patto addirittura lussuriosi fa il corso di sotorologia, sa cosa si intende, i nemici dei figli di Zadok avevano dichiarato giusto l'empio e dichiarato l'empio giusto, attirandosi la maledizione di Dio, trasgredito il patto violato lo statuto, attentato la vita del giusto, esattamente quello che dice il documento di Damasco, cioè dei damasceni, Damasco vi ricordate la città che secondo la tradizione di Atti no, riceve la visita di Paolo? quindi non è il Damasco di Siria, chiaramente si parla di Damasco, Damasco dove c'era questo insediamento eh, di Qumran, al capitolo 1, versetto 19-20. Avevano fatto deviare Israele dai, sentieri della giustizia, spostando il confine degli antenati della loro eredità, spostare il confine vuol dire proprio spostare il, il, il muro tra il luogo santo e il luogo diciamo, profano del, del popolo di Israele che non è sacerdote. E la stessa espressione l'abbiamo, quella de... di spostare i confini dei loro antenati, nel capitolo 1, versetto 16 del codice, capitolo 5, versetto 20, capitolo 19, versetto 15. Quindi, coloro che mescolano il giusto con l'empio, cioè il sacro e il profano, eliminando le distinzioni e spostando i confini, allo scopo di non separarsi dal popolo, non possono essere altro che i sacerdoti che approvarono, suggerirono la riforma di Alcimo. Alcimo poi, capite, è un gioco di parole perché è un nome è greco, in realtà non si poteva chiamare così, molto probabilmente si chiamava Joachim. Molto probabilmente si chiamava Joachim. E in particolare la troppa vi vicinanza che è, tra il popolo e i quani, che rischia di creare questa mescolanza con il popolo che viene rifiutata. Perché viene rifiutato proprio il concetto... Della santità da parte di Alcimo e loro rifiutano il rifiuto del concetto di santità, i Zadokiti, e non solo loro. Anche il Battista prende quella posizione lì. Ecco perché un grande sacerdote profeta va nel deserto a predicare l'arrivo del diesire, cioè la guerra che Dio fa agli empi. E per bolare l'atteggiamento ritenuto così demagogico di Alcimo e della sua fazione. I figli di Zadok, demagogico perché non, apporta, non avrebbe portato a nulla? Sì, è vero che le profezie dicevano siamo sacerdoti per, per tutto Israele, ma non era quello il tempo. Allora, i figli di Zadok prendono a prestito dall'amato Ezechiele, come loro, le espressioni che il profeta aveva inventato per designare i falsi profeti. Esattamente. Quindi, la riforma religiosa attuata dal cimo. Fece dunque uscire allo scoperto quella parte del sacerdozio che non condivideva la tendenza riflessa in antiche tradizioni che avevano così portato il libro delle cronache. L'abbattimento del muro, infatti, che all'interno del Tempio divideva il clero dai fedeli di sesso maschile, fu ritenuto un atto intollerabile, tale da provocare l'abbandono del Tempio, ritenuto profanato, addirittura alcuni hanno abbandonato anche la città santa, considerata profanata, da parte dei sacerdoti figli di Zadok, i quali preferirono andare a vivere nel deserto, aspettare l'arrivo la, del Signore, dei due Messia e del Diesire, primi due Messia e poi il Diesire, il Messia di Aronne e il Messia di Davide o di Israele, e andarono a Cumbria. Siamo nel 159. Cosa è successo poco tempo dopo? La situazione si è aggravata ulteriormente. Perché? Perché con l'arrivo di Pompeo, e quindi l'occupazione militare di Gerusalemme, e, seconda cosa importante, messi degli idumei, degli idumei erode, degli idumegni non giudei, a governare per nome e per conto della casata che allora era, due secoli prima, dei Seleucidi, e quindi adesso era sotto il protettorato romano e diventa provincia romana con l'impero, anche se ai tempi di Pompeo ancora l'impero non c'era, però dopo qualche anno sì, diciamo con Ottaviano, la cosa è peggiorata, perché? Perché molti figli di Israele si sono avvicinati ai romani, i sacerdoti sono stati nominati sommi sacerdoti dai romani, anno per anno, per aggraziarsi il Sinedrio e tutte le, eh, potremmo dire, le, le, le, le leve del potere che comunque i romani avevano così, davano a tutti i popoli, un governo, una certa autonomia una certa autonomia quando questa autonomia non andasse a eh, confliggere con la Pax Romana mi dai delle milizie, mi paghi le tasse e non mi crei problemi cosa che poi non è avvenuta perché li sorgono i zeloti. La, la credine di questi sacerdoti nei confronti di chi rimane a Gerusalemme a fare il, il, i riti al Tempio, oltre al problema che abbiamo visto adesso c'è anche il problema della collusione politica, quindi vengono visti male anche dal punto di vista nazionale, non solo dal punto di vista spirituale, quindi la cosa è solo peggiorata. In quel periodo, il periodo subito antecedente a Pompeo, eh, abbiamo addirittura la persecuzione dei farisei, la crocifissione dei, dei farisei da parte ovviamente del, del potere. Quindi riusciamo a capire e a cogliere questa divisione, questo odio fraterno, altro che popolo unito. Una cosa che bisogna tenere presente nella valutazione generale di tutto il movimento che faceva capo Qumran, non dico solo i residenti, ma anche quelli in transito, perché il linguaggio è molto simile a quello del Nuovo Testamento, pur essendo comunità completamente diverse, è che esso, questo movimento, sorto in seno all'ambiente sacerdotale, doveva rapidamente trasformarsi in qualcosa anche di profondamente diverso, pur nascendo lì, pur nascendo lì. Eh, dato che un sacerdozio senza tempio, anche se rimanevi legato eh, al fatto che i riti, anche se li facevano degli empi, comunque avevano funzione... Per te, se ti poi vedremo, no? Cioè, lo stiamo vedendo adesso nel corso di sottoreologia. Se ti pentivi, se facevi teshuvah, se non andavi contro le regole della comunità, se facevi tutti i mitzvot che dovevi fare. Ecco, quindi non poteva sopravvivere come tale solo sacerdotale, solo. Quindi per forza hanno imbarcato altri elementi e soprattutto un'altra dottrina, cioè quella della corrispondenza. A sacrifici spirituali, sacrifici di preghiere, sacrifici di vita, ehm, noi diremmo dare la Zedakha, la carità, con quello che facevano i loro confratelli, parenti di sangue, a volte anche proprio fratelli davvero, fratello maggiore, fratello minore sul tempio. Quindi non poteva sopravvivere come tale. Ecco, La riforma liturgica di Alcimo del 159 costituisce quindi una data fondamentale della setta della setta e dai qui dice setta sapete che a me non piace questa fazione queste comunità queste, queste comunità religiose questo sposta molti termini dell'insediamento i grandi studiosi tra i quali anche Garbini certamente ma non solo Mipoesh e tanti altri che conosciamo Fitzmire Dicono tutti che la data è circa questa, altri la spostano un attimino più verso di noi. Quindi, quando appare il termine uomo menzognero nei testi apocalittici, molto probabilmente si sta facendo un'allusione ad Alcimo, avversario ideologico di chi del maestro di giustizia, questo Morezedec, questo Pachid, no? è della comunità, è un sacerdote della comunità. Il fatto che l'uomo menzognero sia spesso sostituito no, con un'espressione collettiva da quasi ci fosse una ipostasi personale di una comunità empia, a volte questo termine viene sostituito da, virgolette, assemblea di coloro che perseguono menzogne, che stanno a Gerusalemme, oppure l'assemblea degli arroganti che stanno a Gerusalemme. Eh, capite? Questo significa che lo scontro era conclamato. Non solo verso Alcimo che poi è morto quasi subito di paresi, ma anche verso tutti quelli del suo partito che poi hanno portato, ripeto, con l'occupazione romana a diventare ancora più recrudescente questo aspetto di, di ehm, l'ordura del Tempio. Ecco. Addirittura in un commento che è stato ritrovato nella quarta grotta di Qumran, chiamato frammento 4Q163, commento Isaia, addirittura la comunità Sadokite e Sene definiscono, aperte le virgolette, un'orda di delinquenti è l'associazione dei sacerdoti e si hanno ripudiato la legge. Allora, capite che con queste frasi noi riusciamo a capire meglio certi accenti nel Nuovo Testamento e non verso le persone, ma verso certe categorie. L'identificazione del sacerdote Empio, per esempio con Jonathan Maccabeo, quindi uno delle degli Asmonei, perché di fatto gli Asmonei cosa volevano fare? Cosa hanno fatto? Hanno tentato di unire, loro erano sacerdoti, sono stati bravi, hanno liberato Israele da Antioco IV, tutto quello che volete, quindi hanno liberato Gerusalemme dai Seleucidi, quindi tutto quello che volete, però qual era il loro tentativo? Unire il trono ed altare. Unire il trono ed altare non è casher per Israele. Due moshiach: Cohen, e ben David non si può unire di trono ad Altare invece probabilmente Jonathan Maccabeo aveva provato a fare questo, e quindi trova questa identificazione con il sacerdote empio perché era un Cohen, anche se era un generale con voglia di diventare re. Trova larghi consensi e appare pienamente giustificato sul piano cronologico e anche ideologico. Ecco quindi, eh, l'ultima cosa: proprio l'ultima cosa. La grande riforma liturgica, conclude Garbini, che sanciva definitivamente la sacralità e la natura sacerdotale del popolo ebraico, poi la comparsa della prima Zuga, no? rabbinica, la prima grande sinagoga, eh, il distacco dal sacerdozio, Zadokita da Gerusalemme, la fondazione di Cumra come luogo di non solo stanziale, ma anche di noi potremmo dire di evangelizzazione, no? per ritornare alla. Eh, purezza originale del messaggio, ma soprattutto per prepararsi alla guerra santa che farà Dio con i suoi figli della luce, ecco che vedremo anche il codice, il rotolo della guerra, poi la crisi del sacerdozio gerosolimitano, che l'abbiamo già detto, già dagli, dal 159 fin dopo Pompeo, fino all'epoca di Cristo, che provocò addirittura una vacanza settenale dalla carica di sommo sacerdote, nel periodo che abbiamo detto all'inizio, e quindi l'assunzione di questa carica da parte di Jonathan Baccabeo, beh, tutto questo ruota sicuramente come data di partenza proprio dal 159, dove tutto iniziò. E il Nuovo Testamento si colloca esattamente, gli eventi narrati dal Nuovo Testamento, specialmente nei Vangeli, si collocano esattamente in questa ottica frastagliata, divisa, apocalittica. Giovanni Battista, e concludo quando diceva che sarebbe arrivato il giorno del diesire, e dicevi non sono il Messia ovviamente Messia Coen perché lui era un sacerdote lo sapevano tutti, oltre che profeta non aveva tutti i torti sarebbe arrivato davvero la fine solo che chi ha sparagliato le carte? Gesù che si è messo dalla parte dei peccatori e allora a quel punto lì Dio ha sospeso il giudizio e da quel momento è iniziato il periodo della grazia vi saluto, vi ringrazio e spero che questo lungo video di contestualizzazione storica possa essere di vostro gradimento e continuate a seguirci. Ciao e alla prossima!